zombie apocalypse ciao ragazze come state? spero bene, nuovo video vlog scusatemi come state? spero bene, allora questo è un video che lì parlerò un po' con voi appunto ehm, Sì, ho i capelli da matto sempre una Nonnetta invecchiata, una donna invecchiata, in realtà non lo sono. Però vabbè, niente, mi devo fare un, un po' peggiare perché ho dei capelli che mi fanno veramente schifo, a dir poco. E adesso sto pensando di, di mettermi il sesto, perché così non posso più vedere come sono. Però veramente, bah, che Sì, non mi piace molto i questi capelli e perciò adesso mi do una bella domata. Aspettate un secondo se mi riesce. Ok, se dovrei riuscire. se la spostiamo la una poppetta Ma meglio di niente alla fine. Meglio di nulla e eh, dai. Adesso mi sento proprio. Più... Mm. Un po, più, un po' più in sintonia con me stessa perché sinceramente mi ha più di avere questi capelli un po' da, da anziana per quanto gli anziani a me non mi interessa di avere dei capelli perché no adesso io vado in camera devo toccare e ci vediamo dopo, ok? niente ragazze, era solo un video piccolo, di traduzione e l'altro lo farò eh, non traduzione cioè, e eh, eh, non video tanto per sì tanto per sì. allora adesso io mi rimetto gli occhiali perché altrimenti non vedo una mazza non lo per tagli e niente oddio mi piacciono tantissimo come l'ho messo penso che io non vedevo per niente invece devo che la verità mi stanno piacendo mondo Niente. No. No. Zombie Apocalypse.